ma ma Bentrovati a questa nuova live da, dalla trincea digitale della fanpage gerardopaterna.com Quindi bentrovati, spero che stiate bene, siate in ottima, in ottima salute. Eh, oggi una puntata speciale con ospiti di primo piano, parleremo di credito, parleremo di immobiliare, cosa ci attende eh, domani con una visione internazionale, parleremo anche con il primo instant buyer d'Italia, che, che è Casavo, e che insomma, ha riservato, sta riservando un paio di ehm, iniziative interessanti per, per gli agenti immobiliari adesso cominciamo a presentare eh, gli ospiti allora il primo ospite che vi presento è Dario Castiglia, presidente di Remax Italia ciao Dario, buongiorno buongiorno, buongiorno grazie, grazie per essere con noi piacere poi abbiamo Roberto Anedda di Muti Online. Ciao Roberto, grazie per ciao, essere qui. Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. Oggi ti mettiamo sotto stress, Roberto. Oh, assolutamente, siamo, siamo preparatissimi, ormai poi di questi tempi, insomma, nulla ci stressa più. Benissimo. E abbiamo poi Fausto Maglia di Casavo, ben arrivato, Fausto. Maglia. Ciao, grazie Gerardo, ciao a tutti. Benissimo, dai. Allora, partiamo subito. Caspita, siamo già... Uh, wow, 105 collegati in questo momento, quindi direi che, insomma, sono tutti sul pezzo. Cominciamo a salutare un po' di persone. Allora, Francesco Greco, ciao, Claudio Frigeni, Giacomo Piergentini, Giuseppe Condorelli, Raffaele Coppola, Anna Di Leonardo, Giacomo Cervetto, Dava Razze, Giacomo, quindi il mio vicino di casa... Trovio Rebellato, ciao, ciao. Enrico Francesio, Tiziana Cascone, Costantino Peverati, Claudio Friggeni, ancora grande, il nostro presidente. Ce l'hanno con te, Dario. Ti sei portato la clac da, dall'ufficio perché sei a casa. Quindi insomma, allora partiamo subito. Partiamo subito da una domanda generale. Volevo chiedere a Dario Castiglia. Allora, io so che tu sei. Eh, in prima linea in questa unità di crisi internazionale globale di Remax, quindi globale. So che tutti i giorni ti senti con i colleghi degli Stati Uniti, della Germania, da Israele, addirittura dalla Cina e volevo insomma capire da te adesso come stanno vivendo questa situazione, che tipo di, di eh, provvedimenti anche eh, hanno, hanno preso e come l'Italia eh, è vista, insomma, dal, dal loro punto di vista. Beh, assolutamente, Gerardo, noi siamo stati forse il primo paese del mondo occidentale diciamo, a essere investiti da questo tsunami, quindi eh, tutti gli occhi sono stati puntati su di noi per capire come ci stavamo preparando a, a, a, a, a vivere questo momento e, a, e, e comunque come ci siamo attrezzati per, per poter rendere questo momento il più produttivo possibile. Eh, siamo in contatti anche con la Cina, che invece è avanti a noi rispetto, um, che, che è sicuramente avanti a noi in questo, in questo ciclo, e, e devo dire che la notizia buona del mio collega di, di Shanghai di qualche giorno fa, che hanno appena iniziato a, a poter rifar vedere, accompagnare i clienti a vedere le case, quindi qualche giorno fa. A questo a Shanghai, non nell'Hubei ovviamente, dove magari la situazione è ancora un po' più critica, essendo quella una delle zone rosse della Cina. Per il resto del mondo eh, devo dire che all'inizio c'era un po' di, come dire, eh, di niego della situazione, nel senso che era un nostro problema, non era un loro problema, ma poi sono stati investiti tutti quanti dalle stesse cose. per me. Ogni volta che parlo con loro è rivedere un po' un film già visto, nel senso che quindi ci chiedono spesso e volentieri cosa abbiamo adottato, cosa abbiamo fatto, quali misure abbiamo preso ehm, e, e ora che siamo forse al plateau, diciamo al picco di questa epidemia, noi stiamo già guardando oltre mentre loro stanno ancora avendo a che fare con quella che è l'esplosione dell'epidemia. Ok, da un punto di vista operativo, gli agenti immobiliari eh, come stanno reagendo? Tu hai visto un po' le due facce, insomma, hai visto in Italia cosa è successo, soprattutto nella prima settimana abbiamo visto un po' eh, di, di panico generale, per poi, insomma, una, una moderata eh, ripresa delle attività grazie al digitale, e i nostri colleghi, quindi fuori all'estero, come stanno reagendo? Cioè, Facciamo scuola in questo momento? Assolutamente facciamo scuola per, per molti paesi, eh, devo dire che il vantaggio degli agenti americani, eh, quindi facciamo scuola per tanti paesi europei sicuramente, perché abbiamo dotato per primo alcune misure, anche se devo dire che anche loro si stanno attrezzando come abbiamo fatto noi eh, con alcuni strumenti che vanno da da un utilizzo molto più diciamo massivo dei, dei virtual tour di queste open house virtuali che stiamo creando in questo momento eh, piuttosto che la firma digitale a distanza, piuttosto che eh, i formulari editabili, quindi tutte queste cose nel, nel mondo europeo eh, erano usate poco o, o quasi niente e in questo momento le stanno tutte, stanno tutto correndo, tutti correndo ai ripari. Gli Stati Uniti, invece, è un mercato ovviamente molto più evoluto del nostro e quindi loro erano già molto più abituati a lavorare con strumenti a distanza e quindi si trovano un po meglio diciamo che eh, l'ultima cosa le ultime notizie che ho proprio di quest'oggi che stavo parlando con i miei colleghi americani e eh, che stanno spingendo per addirittura eh, rendere eh, l'ultimo miglio diciamo eh, elettronico che sarebbe l'utilizzo del notaio del la registrazione praticamente dell'atto rendere quella eh, digitale sarebbe l'ultimo scoglio per rendere veramente quasi l'intera transazione eh, gestita in, in maniera molto, molto elettronica diciamo e quindi senza contatti fisici. Eh, Correggimi se, se sbaglio ho letto che negli Stati Uniti almeno in, in alcuni stati eh, l'intermediazione è ritenuto un servizio essenziale e che, che quindi stanno eh, insomma, facendo pressioni anche sui notai per, eh, dire, attivarsi da un punto di vista digitale i notai, tra virgolette, i legali, insomma, la, la struttura che utilizzano lì per registrare i vari, i vari atti per attrezzarsi e rendere, rendere insomma, digitali anche questa, eh, questa parte dell'attività Tu lo confermi? Sì, in America a gran voce la NAR che sarebbe l'associazione degli agenti immobiliari aveva inviato una lettera uh, al, um, al governo uh, chiedendo appunto che il settore immobiliare fosse compreso nei servizi essenziali. Devo dire che gli stati, sono tanti in America come sapete, si sono mossi un po' in ordine sparso, alcuni lo hanno inserito, per esempio ho notizia che ieri o l'altro ieri è stato inserito a New York eh, il um, servizio immobiliare tra gli, i servizi essenziali, il Washington State, anche non Washington DC, ma Washington State sì, l'ha sì. adottato. Non so degli altri stati, alcuni sì, alcuni no. Eh, perché ovviamente eh, ritengono eh, sia la NAR che anche Remax International che molte delle azioni che un agente immobiliare fa eh, non, eh, non necessitano di un contatto fisico. Quindi, e, e, e poi sì. allo stesso tempo. Non va a interrompere quelle che sono trattative in atto, persone che magari hanno venduto casa e non hanno ancora trovata, insomma, tutte queste questioni che sicuramente creano forti disagi alla popolazione. No, no, chiarissimo. Dato da punto di vista e qui passiamo a Roberto, ehm, eh, pensi che ci sia un'attenzione primaria eh, mh, più all'economia rispetto al problema sanitario in sé, in quei paesi? oppure pensi che ci sia uh, il, il giusto equilibrio? Stamattina durante le, le prove mi raccontavi un po' insomma, di questa guerra interiore, no? fra uh, politica economia, buon senso e interesse. Stai sempre chiedendo da me, eh? a me? A te, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, beh, sì certo. Uh diciamo che stavamo appunto parlando che nel nostro paese sembra che le decisioni siano in mano agli scienziati, e ai medici e nessuno diciamo, può obiettare a quello perché ovviamente predilige ehm, la, diciamo, il risparmio di, di, di vittime umane eh, altri governi magari un po' più diciamo Ehm, legati al, al alle regole di mercato e possiamo parlare proprio degli Stati Uniti o anche l'Inghilterra stessa eh, vorrebbero molto ovviamente prediligono ma maggiormente una, una certa libertà di movimento proprio per non soffocare eh, l'economia certo che questo potrebbe andare a scapito di, di, di maggiori vittime eh, e questa è una questione molto, molto difficile non mi vorrei trovare in quella situazione sicuramente non è facile scegliere tra una e l'altra eh, certo che l'America è molto preoccupata in questo momento dell'impatto economico che potrà avere un lockdown stile nostro o stile Cina immagino, immagino grazie Dario, eh, continuiamo a salutare qui c'è veramente tanta gente collegata siamo 248 collegati adesso, Rossella Galuzzo Fabio Arcangeli, Maurizio Lagomarsino Max Russo, ciao, Ferdinando Chiuso Giuseppe Ruggeri, Stefano Orlandi sono veramente siete, tantissimi Leo Toma dice ciao Gerardo, ciao Dario, sembri più giovane rispetto a 15 anni fa complimenti ecco vedi, quindi ti vedono bello rilassato dai allora ehm, Uh, Roberto Anedda, Mutui Online, sei, siete il primo operatore insomma, digitale e eh, eh, nell'intermediazione dei, dei Mutui. Ricordiamo, insomma, avete intermediato l'anno scorso eh, 4 miliardi di, eh, di euro, giusto? Sì, okay. esatto. Perfetto. Quindi, insomma, eh, sei sicuramente eh, la persona giusta in questo momento per parlarci un po' ehm, di, di Mutui, cioè... Cosa dobbiamo aspettarci anche in termini di eh, tempi di istruttoria e di erogazione eh, nei prossimi mesi, già che insomma, il mutuo eh, è un po' la chiave di volta per, per la compravendita? Eh, io penso che mh, ci serviranno i superpoteri, ma vedo che sei attrezzato perché hai lo scudo di Capitano America, eh, che vedo da qui. Esatto, hai eh, scoperto la mia altra identità. Esatto, <ride> quindi raccontaci un po' cosa succederà dal vostro punto di vista. Sì, diciamo che chiaramente questa crisi imprevista e totale, che in poco tempo ha bloccato il Paese e non solo il nostro, ha creato e accelerato una serie di tempistiche nel, nel cercare di colmare dei gap anche tecnologici quali quelli che, a cui Dario faceva riferimento prima anche in altri paesi e dobbiamo distinguere tutta una serie di situazioni in primis tutti coloro che avevano già in corso una trattativa più o meno avanzata e magari potevano essere già oltre il compromesso dovevano provarsi per concludere la transazione ed eventualmente anche eh, tramite una banca che concedesse il mutuo in tutti questi casi la struttura nel suo complesso il sistema sta cercando di ovviare a quelli che sono gli inevitabili ritardi o meglio prolungamenti delle tempistiche rispetto a quanto previsto prima perché tutto è complicato in primis dalla mobilità poi dal fatto del dover limitare il più possibile gli incontri i contatti, la cosiddetta prossimità e poi capire come ognuno degli attori che interviene in questo tipo di di transazione, eh, si è impattato o meno dalla crisi stessa. E quindi la banca, semplicemente l'acquirente e il venditore, l'eventuale intermediario, il notaio, le conservatorie e così via. Man mano, come sempre un po' a macchia di leopardo in Italia, anche a seconda di quanto si sia nelle diverse zone già più o meno digitalizzati, informatizzati, ci siano dei flussi eh, a distanza già disponibili rispetto al processo classico, diciamo, amministrativo burocratico, con l'omino, il cartaceo, per cui, per quanto con maggiore lentezza, si sta eh, cercando di garantire eh, la conclusione di tutti questi atti. Eh, adesso, ad esempio, i Notai si stanno organizzando non più con l'atto pubblico, ma con eh, la scrittura privata autenticata, per cui si riesce a gestire in video chat con i singoli clienti, separatamente, il venditore, l'acquirente, la stessa banca, eh, la parte di contratto eh, notarile che, che li riguarda e poi fa il, il notaio un po' da garante, da intermediario del tutto per portare a termine eh, l'atto, con poi la complicazione del passaggio alle conservatorie che ad esempio in Lombardia fino a pochi giorni fa erano bloccate, adesso man mano si stanno riattivando, hanno messo eh, hanno pubblicato un calendario di riattivazione che è diverso da provincia a provincia ma che insomma nell'arco di una settimana dovrebbe riattivare tutto da altre parti d'Italia ovviamente può essere diverso perché magari il processo a distanza non era disponibile, lo allora era molto meno gli stessi notai o le stesse banche potevano essere meno organizzati però diciamo che su ciò che era già in fase finale bene o male si dovrebbe arrivare anche se un po' più a rilento a conclusione. Diverso può essere e più complicato il passaggio o i passaggi per tutti coloro che invece erano in, in fasi intermedie o iniziali, a partire da chi una casa magari la deve ancora individuare o stava facendo delle valutazioni, delle scelte, perché a questo punto le visite eh, agli immobili sono precluse o molto più limitate, da parte di tutti, da parte degli stessi agenti che a volte non si sentono tranquilli nell'incontrare persone, da parte di chi abita nella casa per quanto vorrebbe venderla, perché si deve portare in casa flussi di persone che arrivano dall'esterno, e prescindiamo anche dalle limitazioni alla mobilità da questo punto di vista. Così come anche chi può essere interessato all'acquisto che magari non si sente di andare in giro e incontrare troppe persone. Diciamo che al di sopra di questo si sta delineando, oltre che all'emergenza immediata e alle limitazioni immediate legate alle problematiche sanitarie, eh, una problematica più ampia getta un'ombra di lungo termine che è quella economica perché in funzione di quello che saranno le conseguenze di tutta questa situazione e per ora anche tutti i vari provvedimenti del governo bisogna capire in che tempi arrivano per quanto per chi eh, con quali con quali importi eh, lascia nell'incertezza tutta una serie di persone che potevano anche essere pronte a intraprendere la strada dell'investimento o dell'acquisto immobiliare ma in questa fase come vediamo anche dai numeri si sta registrando sicuramente un calo di interesse, di ricerche, di avanzamento eh, di movimenti nel mercato immobiliare e quindi anche di mutui, ad esempio, proprio perché in molti, ma anche naturalmente, in questo momento non sono diciamo, nel mood e motivo giusto per intraprendere da subito questa scelta. Probabilmente ci sarà non una battuta d'arresto, ma certamente una pausa di riflessione un po' più lunga in modo da capire, da un lato, quando via via la crisi emergenziale sanitaria va a ridursi, quindi anche la mobilità riprende in qualche maniera, e due, avere anche un po' di visione prospettica sulla situazione economica generale e propria, familiare, per poi ricominciare a ragionare in termini più solidi e tranquilli. Ok. Intanto, grazie per questa prima panoramica. Stanno cominciando ad arrivare a delle domande interessanti sul tema mutui. Prima di dare però spazio uh, agli agenti che sono collegati, volevo lasciare eh, qualche minuto a, a Fausto Maglia di Casavo. Ricordiamolo, Casavo primo ai Bayer eh, italiano, credo anche. Eh, startup col, col merito di aver, di aver preso più finanziamenti eh, negli ultimi, anzi nella storia delle startup italiane suppongo, eh, Fausto e che ha eh, due eh, news interessanti ehm, per gli agenti immobiliari la prima riguarda il, il rilascio di eh, un'app eh, che verrà resa disponibile ovviamente anche agli agenti che consentirà praticamente ai venditori di casa di poter eh, proporre un video di casa propria e quindi ottenere una eh, valutazione e eventualmente una prima offerta da Casau. Però su questo lascio eh, parlare te Fausto che insomma, meglio di me sai di cosa stiamo parlando. Sì, eh, grazie intanto per, per l'invito. Eh, quello che abbiamo cercato di fare come eh, altre realtà... A, a guida tecnologica del, del settore immobiliare non, non appena abbiamo capito qual era la situazione eh, è stato mh, cercare di trovare delle leve per eh, continuare a rendere liquido un mercato che era, eh, si era totalmente fermato eh, che il, eh, rendere liquido il mercato immobiliare è un po' la nostra, la nostra missione da, da sempre eh, nello specifico ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per gli agenti immobiliari che eh, che, che come noi si trovavano impossibilitati a visitare le case. Fortunatamente già da qualche mese eravamo al lavoro su un'app un per smartphone uh, che permettesse di effettuare uh, visite immobiliari da remoto. Uh, quindi con, uh, diciamo, una volta fatto il nostro processo di valutazione immobiliare uh, sul nostro sito web, uh, si può fissare un appuntamento e ehm, all'ora e alla data indicata accedere alla visita virtuale in questo momento con uno dei nostri esperti di mercato immobiliare. Questo proprio perché la nostra idea era quella di renderla subito aperta anche ai nostri partner agenti immobiliari che sono ormai diverse centinaia in tutta Italia, Uh, quindi abbiamo rilasciato una versione beta uh, che appunto è contraddistinta da, da questa dicitura uh, e siamo al lavoro uh, anche stamattina ho avuto un approfondimento su questo per aprirla agli agenti immobiliari per gestire almeno quella parte che sta prima dell'acquisizione del, uh, del mandato di vendita no? quindi quando si guarda si vede l'immobile per, uh, per la prima volta magari anche per dare un'idea uh, una, um, un del valore che può avere la casa Uh, su questo siamo al lavoro, uh, speriamo di riuscire a rilasciarla uh, già nelle prossime settimane, per i privati questo uh, è già possibile, poi appunto come, uh, come si sa tutti gli immobili che passano da Casavo poi atterrano su, su una delle nostre agenzie partner per, um, per la vendita. E, e quindi ecco, questo è quello che abbiamo cercato di fare per modernizzare il mercato immobiliare italiano. Ok, ok, questo è interessante, credo che come capita negli Stati Uniti, anche qui in Italia, eh, presto eh, l'offerta dell'Instant Buyer eh, rientrerà diciamo, nel processo industriale, quindi ogni qualvolta ci sarà un venditore interessato a collocare il bene sul mercato, potrebbe diventare eh, diciamo una, una, una pratica industriale eh, corredare la valutazione di una vendita libero mercato anche con una valutazione di, di acquisto da parte dell'Instant Buyer e in questo caso di, eh, di Casavo. So che Casavo peraltro, eh, per entrare nel secondo tema, ehm, vuole dare la possibilità agli agenti immobiliari di eh, inserire i propri annunci di qualità eh, gratuitamente all'interno del proprio eh, sito web. Eh, quindi un'opportunità gratuita data agli agenti immobiliari i vostri eh, partner. Ci vuoi raccontare anche questo aspetto? Sì, eh, mi, mi permetto anche di aggiungere una, una nota eh, riguardo a, a quello che hai detto. Diciamo che l'instant buyer in un'epoca di distanziamento sociale che potrebbe protrarsi per dei mesi dopo la fine della crisi eh, perché non sappiamo bene quali saranno le regole eh, né le abitudini acquisite dalle persone e le reazioni psicologiche l'instant buyer offre agli agenti immobiliari la possibilità di ridurre al minimo il, eh, le, le occasioni di interazione sociale no? proprio per eh, il modo in cui il, la vendita eh, è costruita chiaramente riducendo al minimo indispensabile il numero di eh, sopralluoghi all'immobile eh, e il numero di controparti coinvolte si riesce a a ridurre anche questo, questo pericolo. Eh, riguardo a quello che hai accennato, sì, è il secondo, la seconda idea che ci è venuta eh, quando eh, abbiamo iniziato a vedere che tutte le attività venivano chiuse, eh, dato che comunque noi ospitiamo già annunci immobiliari sul nostro sito web, che sono quelli relativi ai nostri immobili. Uh, abbiamo pensato di aprirli in modo gratuito alle uh, agenzie immobiliari intanto che sono i nostri partner sicuramente uh, e potenzialmente a tutti quanti la nota importante qui è che quello che vogliamo fare è mantenere una qualità degli annunci molto alta al momento noi abbiamo pieno controllo sulla qualità degli annunci dato che sono tutti nostri uh, perciò gli agenti immobiliari dovranno essere agenti immobiliari abilitati eh, ci sarà un controllo umano su tutte le richieste di registrazione eh, al servizio e poi per ogni annuncio ci sarà un ulteriore controllo umano per garantire la qualità dell'annuncio, quindi quello che vogliamo fare è renderlo gratuita eh, per chiunque sia un agente immobiliare che eh, lavora seguendo certi standard e ovviamente abilitato questo è molto interessante Mi sarà una bella una bella iniziativa, insomma, a supporto degli agenti in questo momento, insomma, sono un po', sono un po in ansia per il loro futuro professionale. Prima di... Allora, scusami, lasciami dire che se sono in ansia, quello che possiamo fare, credo che adesso qualcuno di noi manderà il link in chat, possiamo sì, aprire qualche, a uh, delle pre-registrazioni per informarli non appena... Sì. Questa è la prima occasione pubblica in cui in realtà diciamo questa cosa, tu lo sai Gerardo, perché certo, noi ci siamo sì, sì, sì. parlati a riguardo. Un'anteprima, un ante, un passate sempre di qua prima di dare esatto, la Esatto, passiamo passata. sempre da te. Okay, grazie, <ride> questo sì, è positivo. Sì quindi ecco, se ci si vuole iscrivere si verrà informato e si avrà accesso esatto. in anteprima alla, alla possibilità di registrarsi ok, chiediamo quindi magari al tuo staff che ti sta seguendo adesso se vuole inserire magari un link nella chat così almeno è più facile anche eh, collegarsi a questa iniziativa e, allora, prima di tornare un attimo su Dario Castiglia eh, per chiedere due consigli pratici per uno, la gestione non soltanto dei clienti ma eh, io sto parlando con tanti agenti Uh, Remax e non Remax, che, che comunque hanno diversi collaboratori e la gestione del team e quindi della produttività, dell'umore, romanzo, dell dell'ottimismo se vogliamo del team è importantissima quindi un consiglio da te lo vorrei eh, volevo fare un inciso eh, con Roberto così intanto do tempo ad Dario di prepararsi ma so già che sei già caldo su questo tema a Roberto volevo proporre eh, un paio di quesiti perché stanno arrivando allora eh, li leggo in um, così in modo eh, eh, conseguente. Allora, eh, dato che in questa situazione i erogiti sono slittati, cosa succede nei confronti di chi ha richiesto un mutuo? Quindi, pratiche in piedi. Poi, se finita questa emergenza, le banche richiederanno più garanzie dai soggetti che richiederanno un mutuo e sulla base, insomma, Uh, del, um, dice qui il terzo aspetto di Francesco Moravito eh, per una vendita conclusa prima di Covid-19 sulla base delle considerazioni di nomisma come si comporteranno i periti quindi pratiche in piedi come saranno gestiti ci saranno più richieste eh, di garanzia da parte del, de, delle banche e i periti fisicamente come si comporteranno da qui in avanti Ah, per quanto riguarda insomma, il percorso delle pratiche, vale un po' quello che, che dicevo anche prima: si stanno gestendo con le iniziative possibili, quelle in corso, ma anche quelle che si stanno nascendo. Abbiamo parlato di una riduzione di flussi, ma eh, l'80%, l'85% dei volumi è ancora in piedi e continua ad arrivare. Quindi eh, l'interesse per l'immobiliare rimane e eh, non ci sono. Conseguenze sui prezzi o sul mercato è tutto più complicato però il settore si sta man mano organizzando le stesse banche stanno via via eh, organizzando lo smart working dei propri dipendenti anche per l'assistenza e la consulenza eh, dei clienti a distanza noi stessi come Mutualign lo abbiamo sempre fatto da sempre, tutti coloro che transitano tramite noi ricevono una consulenza inevitabilmente a distanza eh, di un nostro consulente preventivo in modo che venga poi inoltrato alla banca una, una richiesta già ben costruita e che abbia più probabilità di essere eh, gestita. Eh, come sapete noi abbiamo anche una rete fisica che si appoggia anche a, ad agenti immobiliari che stiamo man mano allargando sull'Italia, siamo in 80 ma si punta più o meno a raddoppiarci e anche lì c'è poi un, tutta una serie di servizi a distanza anche a supporto, dire, dell'agente immobiliare o del mediatore con... Eh, dei servizi di smaterializzazione delle pratiche dei centri di assistenza sia per il, il mediatore che per la, il cliente finale e per la banca stessa che quindi agevolano l'avanzamento delle pratiche per quanto riguarda quello che potrà essere il futuro sulle garanzie in realtà le banche al momento stanno erogando e come dire, favorendo la domanda di mutui come anche l'anno scorso quindi ben prima della crisi ed eventuali valutazioni su garanzie aggiuntive potranno venire, emergere solo se, come dicevamo prima, le conseguenze economiche di quello che al momento si sta sviluppando sul mercato dovessero renderlo necessario. Al momento non sembra eh, dover arrivare a situazioni di questo tipo, a meno che non ci siano particolari svalutazioni di uno specifico immobile, ma il mercato non sta andando in quella direzione. Le stesse analisi di Nomisma che citava uno, eh, di quelli che ci seguono adesso ipotizzano nei, nei casi peggiori un calo di prezzi che potrebbe essere tra l'1 e il 3% quindi figurarsi insomma, una cosa comunque molto contenuta e poi sappiamo bene che parlare di prezzi medi sull'immobiliare è come parlare del nulla perché c'è veramente dentro di tutto mia bisogna mia... ovviamente sì. Sì, sì. bisogna essere ovviamente molto accurati e su questo sicuramente gli agenti immobiliari possono dare un ottimo supporto nello scegliere bene l'immobile, l'acquisto, tararlo al meglio dal punto di vista economico e quindi non comprare un po' così in maniera approssimativa. I periti, da buoni ultimi, eh, sono un'altra delle, delle chiavi e degli anelli deboli di tutta questa catena perché qui dipende molto da, da come essi sono configurati. In molti casi sono legati a una singola banca e quindi bisogna vedere che accordi ci sono anche dal punto di vista sindacale con la banca stessa, eh, in termini di tutela, di lavoro, eccetera, per cui ci sono anche periti che in questo momento preferiscono non esercitare, non uscire, non entrare in contatto con. E sul domani stiamo aspettando tutti che passi questo famoso picco e si arrivi alla famosa onda appiattita capo, eh, dei contagi, diciamo così, per poi capire anche quali saranno le nuove regole di prossimità. Nei film di guerra si parla di regole di ingaggio, e qui avremo delle regole di ingaggio per tempi di convivenza civile pacifica ma che in funzione di quello si capirà anche come tutte queste funzioni potranno mm. andare a lavorare secondo te è plausibile pensare che magari non so nel, il video della casa o il virtual tour insomma eh, in qualche modo certificato possa sostituire eh, l'intervento fisico del perito Esempio, eh, in Francia oltre il 35% delle perizie bancarie per i sono effettuate da remoto, ecco, senza l'intervento fisico di, di, di un perito. Come la vedi? Allora, in linea teorica sicuramente sì, perché come vale da altre parti non si capisce perché qua non, non debba. Ovviamente parliamo di un tema sensibile per la banca stessa, cioè che è quello della garanzia, eccetera, quindi credo che su, su quel terreno ci si muoverà in maniera molto cauta e ci si arriverà con molta calma. Probabilmente potrà valere più facilmente per immobili di nuova realizzazione, dove quindi la qualità, gli impianti, eccetera, sono tutti più facilmente verificabili a monte, anche da documentazione, mentre per case immobili più datati, dove anche per esperienza diretta, vissuta più volte, ricostruire la documentazione di impiantistica e tutta un'altra serie di cose è molto più complessa, eh, potrebbe essere più arduo far valere in maniera sufficiente eh, una semplice diciamo, perizia a distanza. Detto questo, al momento per le problematiche delle perizie che ci sono, sappiamo che vi sono banche che accettano anche una perizia dall'esterno nel senso che una volta ricevuto una serie di documentazioni poi mandano il perito all'esterno dell'immobile verificano diciamo così, che l'immobile esista, esista. <ride> e poi si procede okay. chiaro che poi dipende molto anche da qual è l'importo per dire del mutuo rispetto al valore dell'immobile stesso cioè se ra ragionevolmente l'importo rimane limitato rispetto a quello che è il valore indicativo dell'immobile per la zona, le caratteristiche e così via, è più probabile che si possa andare avanti anche in maniera snella, però sarà sicuramente una cosa graduale e credo che in questo momento si stia prendendo tempo per capire effettivamente la realtà complessiva come andrà a svilupparsi. Bene, grazie. Allora, 325 collegati, un sacco di, di domande. Io, Roberto, chiederei eventualmente magari a qualcuno del tuo staff poi di rispondere anche in chat, perché ci sono veramente tantissime domande anche per te. Dario Castiglia, allora, torniamo a bomba su un po' di temi. Eh, e quindi, quali consigli daresti eh, a coloro che devono in questa fase eh, gestire un team e quindi insomma... Eh, Renderli produttivi, eh, pensare anche alla loro, al loro umore e, e mantenerli motivati, insomma, alla, al lavoro. Guarda, il primo a dover, dover rispondere a quella domanda, a, ris, a, a diciamo, preoccuparsi di quella cosa sono io che ho un team di più di 4.000 persone. E infatti, la domanda so che tu tutte le mattine, insomma, parti prestissimo per andare certo. a caricare virtualmente perché se la domanda non era posta a caso. E quindi la prima cosa che noi abbiamo pensato è, è quella di, ovviamente, tramite un'iniziativa che, che comunque era stata lanciata dal Ministero dell'Innovazione, era quello di aderire subito al progetto di solidarietà digitale e quindi eh, creare tutta una serie di contenuti online che potessero essere anche attinenti alla situazione attuale, quindi come utilizzare gli strumenti online, come utilizzare gli strumenti tecnologici per comunque... Eh, sopperire ovviamente alla, alla distanza sociale che abbiamo, uh, abbiamo dovuto uh, a cui abbiamo, abbiamo dovuto aderire e infatti noi abbiamo creato questa, questo programma che è accessibile a tutti gli agenti immobiliari tramite il nostro sito si possono registrare sia i nostri affiliati che anche gli altri agenti immobiliari indipendenti ed è totalmente gratuito, quindi, questo è un qualcosa che sicuramente mantiene gli agenti immobiliari in questo momento occupati in qualcosa di produttivo perché imparano nuove cose e ci sono temi molto, molto, insomma, c'è un parterre di, di, di seminari veramente molto interessante. Eh, L'altra cosa è cercare, ovviamente, di mantenere il contatto, contatto visivo anche perché. Siamo tutti diventati degli specialisti di Zoom, io penso che noi in questo momento siamo, siamo diventati degli azionisti di Zoom eh, e, e lo utilizziamo in, per fare un po' di tutto, per fare le riunioni di lavoro, eh, io lo utilizzo molto per entrare nelle agenzie in questo momento, in giro per l'Italia, eh, ci facciamo la, la piazza Remax come, come, come evento di tutti gli agenti d'Italia, abbiamo fatto gli aperi zoom, facciamo... Scusami, delle... Scusami, sulla piazza Remax, ma tu a casa hai uno schermo da eh, 100 pollici, perché voglio dire, io vi, ho visto no, i riquadrini, siete... Un era un mosaico, era un mosaico, era un copia in di, di diversi schermi, perché eravamo tanti, tantissimi, e quindi insomma, eh, Zoom fino a, fino a un tot, penso non, fino a 49, non li riesce a vedere, quindi, eh, oltre i 49 scusa, non li riesce a vedere, quindi... Eh, ovviamente scorrevamo le pagine eh, di, de, del computer e poi abbiamo fatto il collage di tutte queste foto. Il copia e incolla delle foto. Eh, sì, sicuramente. E poi prepararli al dopo, perché eh, noi sappiamo tutti, una certezza ce l'abbiamo: che questa, questa crisi eh, finirà. Eh, ovviamente. Eh, torneremo. Devo dire che noi agenti immobiliari siamo fortunati rispetto a tante altre attività. Eh, faccio un esempio, non so, ai ristoratori piuttosto che a alberghi o al turistico, ehm, i trasporti e via dicendo. Noi, in effetti, contingentati potremmo eh, uscire fuori, accompagnare i nostri clienti a vedere le case, perché, come giustamente diceva anche Roberto, insomma, eh, se, non, se non riesce il perito, neanche il proprietario eh, si fida di una semplice visita virtuale di fatto a distanza compriamo qualcosa perché compriamo sulla carta immobili nuovi ma sull'usato questa, questa usanza è un po', un po meno diciamo eh, recepita dal, da, dagli acquirenti e quindi l'aspetto nodale è proprio quello di portare le persone a vedere le case che in questo momento è assolutamente vietato e quindi eh, in attesa di quello ci prepariamo e pensiamo anche come lavoreremo poi una volta che ci sarà un graduale eh, diciamo, rilascio delle, un, un, una, una graduale ritorno alla normalità, che non sarà una normalità come quella che avevamo un mese e mezzo fa, ma sarà un nuovo normale che ci accompagnerà purtroppo per un po' di mesi, fin tanto che ovviamente non si troverà un vaccino, allora, allora penso che potremo solo allora tornare veramente al, a quello che era prima. Sì, Quindi certo. ci, sono, ci sono tanto, stiamo dando suggerimenti anche ai nostri di eh, dotarsi di quelli che sono gli strumenti banali come mascherine, guanti, eh, copriscarpe, perché dovranno accompagnare i clienti in quella modalità. Una cosa anche interessante, noi riteniamo che possa eh, prendere eh, più piede. Di quanto l'abbia preso precedentemente eh, l'incarico di ricerca esclusivo, cioè il fare il, quello che viene chiamato volgarmente il property finder o, o il buyer il agent di parte, quindi, sì, sì. perché ovviamente andrebbe a, a dare un servizio dove la ricerca dell'immobile è più mirata quindi eh, eviterebbe eh, ai clienti di andare in giro a vedere tante case eh, ma la gente lo potrebbe fare per loro con eh, l'aiuto ovviamente iniziale di Ehm, di visite virtuali ma poi anche un'ispezione proprio fisica dell'agente immobiliare che andrebbe a vedere gli immobili e poi proporli in maniera mirata agli acquirenti in modo da, non, da, da evitare diciamo, da limitare il contatto sia con altre persone che anche con con, ehm, con, con, con, eh, con gli immobili ultima cosa ritengo che dobbiamo dotarci anche di servizi come la sanificazione delle case perché la gente vorrà entrare in una casa Magari con un certificato di sanificazione, perché comunque la paura è tanta. Magari ci sono persone che hanno contratto il virus, e quindi molto si aspetteranno di avere quel certificato in allegato alla vendita della casa. Insomma, noi, noi torneremo sicuramente a essere utili. e Sulla domanda, io tengo a precisare che è vero, ci potrebbe essere, come diceva anche Nomis, ma un calo delle compravendite o addirittura un lieve calo dei prezzi, è vero anche che in questi momenti si sta accumulando parecchia domanda, cioè ci sono tante persone che dovevano comprare o dovevano vendere e questa situazione economica porterà ad acuirsi anche queste esigenze e quindi nel momento in cui ci lasceranno di nuovo tornare alla nostra attività potrebbe esserci sicuramente un accumulo di domanda che noi dovremmo andare a soddisfare. Ma ah, questo è assolutamente una cosa positiva. Eh, vado un po' controcorrente, eh, Dario, su, su un tema. Tu sai che io eh, parlo con tanti agenti immobiliari, tante aziende, tanti tuoi consulenti, eh, ma anche tanti eh, agenti anche di altre reti. E anche se non sono tantissimi, devo dire che in questi, in questi giorni c'è chi sta riuscendo a vendere singoli immobili a clienti, Mai visti e conosciuti, cioè attraverso documentazione fotografica, video dell'immobile e proposta di, di acquisto a distanza. Poi eh. chi ci segue dirà: Ecco, saranno case nuove? Non sarà vero? Le case non si vendono con diritto tour, come stanno già scrivendo, ecco. Però c'è una casistica eh, di cui non ho ragione di ti dubitare perché, voglio dire, arriva da più marchi, da più indipendenti. Quindi significa che qualcosa si può fare cosa ne pensi dario ma allora ehm, sicuramente ehm, quello che notiamo è che ci sono persone che magari avevano visto già l'immobile oppure magari eh, l'avevano visto in precedenza avevano magari fatto un'offerta precedentemente e si ripropongono adesso e, e, e oggi il venditore è sicuramente più motivato magari ad accettare una proposta in questo momento ehm, poi ci sono altre persone che magari conoscono l'immobile per noi stiamo puntando anche a eh, diciamo, ehm, fare delle proposte eh, condizionate ovviamente poi a un'ispezione un finale. Eh, sono poche le vendite dove la gente compra soltanto tramite un virtual tour, pochissime. Eh, quelle attività che possono essere fatte in questo momento, secondo me, sono quelle dell'acquisizione di incarichi. Quello sì, perché comunque con i dati che noi riusciamo a trovare online possiamo arrivare ha una valutazione abbastanza eh, diciamo eh, accurata, se poi ovviamente deve essere adeguata nel momento che andiamo a fare magari delle ispezioni interne. Eh, e questo sì, questo vuol dire accrescere il portafoglio e quindi prepararsi a quello che sarà poi eh, eh, la ripresa delle attività. Eh, vendere completamente una casa soltanto con un virtual tour, una casa usata e anche magari con qualche anno alle spalle, se non mai, se mai conosciuta. Insomma. Eh, ci sono alcuni casi ma sono molto pochi. Okay. Possiamo dire che comunque ehm, questo tipo di proattività do dovrebbe indurre gli agenti immobiliari oggi a, a accelerare il processo di digitalizzazione all'interno dell'agenzia? Que questa, questa crisi sta facendo proprio questo, nel senso che ci sta dando una spinta verso l'adozione di... Questi strumenti che avevamo eh, da tempo accanto, ma eravamo reticenti ad abbracciare. Quindi, questa crisi, io il positivo che trovo in questa crisi è proprio che l'agente immobiliare è, è forzato in questo momento a, a, a, a, a, a, a diciamo dotarsi eh, degli strumenti tecnologici. E secondo me, la sopravvivenza di un agente immobiliare nel futuro è la gente che ha la tecnologia con sé. Quindi non è la tecnologia che andrà a sostituire la gente, ma andrà a sostituire agenti che non hanno abbracciato la tecnologia. Ok, grazie Dario. Eh, allora, c'è una domanda per Roberto, Roberto Anedda. Eh, allora, nonostante le precisazioni di CRIF e Banca d'Italia, agli istituti di credito, in merito alla corretta gestione della segnalazione della sospensione. Lei pensa che i mutuatari possono avere in futuro qualche criticità nel caso di surrogazione? grazie, Cioè il tema qual è? Io sospendo magari le rate eh, del mutuo eh, a causa di Covid-19. Per quanto riguarda le, le imprese, per esempio, era uscita una... una Così, una specificazione in cui si diceva che eh, non c'era collegato diciamo, al beneficio alcuna segnalazione sul proprio merito creditizio. Per quanto riguarda invece gli altri casi, eh, Roberto, cosa, cosa ci racconti? Allora, qui non abbiamo avuto evidenze, dato che al di là dell'ultima sospensione rate come dire, rilanciata dai vari decreti di questi giorni, come ben sapete, le iniziative per la possibile sospensione delle rate sono in essere da parecchio tempo. E su questo c'erano state diverse raccomandazioni da parte dell'ABI sul fatto che non dovessero come dire, eh, incidere in maniera particolarmente negativa, a meno che non ci fosse una situazione pregressa di come dire, sofferenza creditizia che quindi magari era passata attraverso le segnalazioni delle banche dati. Quindi la classica situazione che... Di per sé normalmente porta a una limitazione di quello che può essere un accesso al credito e quindi in questo caso anche di una surroga. In questo caso specifico, dove la eh, sospensione delle rate è un qualcosa che non fa fronte a una difficoltà creditizia eh, personale, ma che è, come dire, a volte è anche preventiva o legata a una momentanea situazione di difficoltà per quello che è la realtà esterna, eh, il dettato stesso dell'ABI e le raccomandazioni sembrano di poter escludere che questo possa diventare un limite per una concessione futura eh, di una surroga. Chiaramente poi bisognerà vedere se ci potrà essere qualche singolo istituto che accampando insomma, particolari argomentazioni specifiche per la singola pratica possa provare a andare contro questa cosa. Quindi non c'è una garanzia preventiva che a volte questo non possa essere un limite. Diciamo che la surroga, mai come in questo momento, può essere un'arma preventiva in molti casi, cioè senza dover arrivare alla sospensione del mutuo, tranne che per chi ovviamente si trova in questo momento in una difficoltà lavorativa momentanea per eh, sospensione della propria attività, riduzione dei propri fatturati o altro, ma al di là di queste persone, che speriamo rimangano il numero più limitato possibile, per la platea di tutti gli altri, approfittare eventualmente di una surroga nel momento in cui i tassi sono veramente so, non sotto lo zero ma sotto l'1% questo sì abbondantemente è una mossa preventiva importante basti pensare che anche per mutui molto lontani nel tempo si possono risparmiare tuttora per quanto se ne siano già rimborsati parecchi anni cifre che arrivano anche agli 80-90 mila euro se parliamo di, di mutui fatti tra il 2012 e il 2013, ma ancora 30-40 mila per mutui fatti addirittura nel 2007-2008, che uno ormai darebbe quasi per andati. E invece, dato che i tre quarti dei mutui in Italia vengono erogati per durate medio-lunghe, cioè tra i 20 e i 30 anni, tuttora anche chi si è dimenticato addirittura in quale angolo della cantina o della soffitta può aver messo il proprio atto di mutuo, forse è il caso che se lo rispolveri e vada a verificare cosa sta pagando, se non lo sa già, ma vi assicuro che non sono molti quelli che lo sanno quando glielo chiedi al momento perché potrebbero averne una, una buona sorpresa da questo punto di vista e quindi con, per quanto i tempi possano essere un po' più lenti in termini di erogazione al momento non ci sono rischi che improvvisamente il costo del denaro cominci a salire per cui i mutui andranno a costare di più ci potranno essere delle oscillazioni di qualche decimo ma rispetto ai risparmi che si possono incamerare con il nuovo mutuo la sostanza rimane mutata. Okay, grazie Roberto. Allora, siamo a 48 minuti di live, due domande finali prima di chiudere. e Oltre 330 connessi, complimenti, tengono, tengono duro, quindi vuol dire che, insomma, gli argomenti sono interessanti. Francesco Morabito, che saluto, eh, chiede, in ottica di, di recessione certa, chi è quel cliente che compra casa in questo momento? Direi l'instant buyer, sicuramente, e Fausto? Cosa dici esatto. esatto, beh, sicuramente noi non, non abbiamo fermato le attività di acquisizione, ehm, anche se siamo più attenti rispetto al solito, eh, questo è chiaro. Ci sono instant buyer, specialmente negli Stati Uniti, che hanno dichiarato eh, eh, in modo esplicito che hanno completamente azzerato eh, gli acquisti, eh, per noi non è così e siamo, stiamo ancora valutando immobili e quando... Uh, siamo in grado di farlo, andiamo fino in fondo all'affare. Ok, ok, quindi insomma se voi acqu eh, acquistate perché presumete anche di avere poi un cliente a cui rivendere, ovviamente. Sì, sì <ride> okay. ovviamente è chiaro che, che comunque il mercato immobiliare eh, ripartirà per noi, eh, le, le acquisizioni immobiliari sono sempre state un, un, un gioco di. Ehm, Uh, definizione di certi parametri no? per quanto tempo terremo l'immobile uh, quanto ci costa a quanto potremo rivenderlo eccetera eccetera e dobbiamo adattare i modelli alla nuova situazione facendo delle previsioni sul futuro Ok, grazie. Eh, allora, ultima domanda. Eh, Dario Castiglia, chiedo a te che sei eh, sul pezzo. Eh, qui c'è un agente che dice eh, devo raccogliere una proposta di acquisto e eh, come faccio a raccogliere anche la, il deposito cauzionale che poi diventa eh, caparra confirmatore essendo a distanza? Sicuramente c'è il bonifico, ma su, sulla technicality hai voglia di, di, di intervenire tu? Ma, eh, allora, se si parla del, del, della caparra, sicuramente eh, la questione è il bonifico certo, il bonifico online magari ha delle limitazioni quindi uno dovrebbe forse contattare la propria banca per poter effettuare un bonifico oltre il limite che ha sul suo, sul suo remote banking eh, che solitamente è 5.000 al giorno o qualcosa di questo genere quindi se la caparra fosse di, di, di, di diciamo di importo superiore eh, le banche sono aperte perlomeno eh, al telefono sono, rispondono quindi io inviterei a chiamare la propria banca e, e poter eh, interagire con essa e cercare di eh, far fare questo, questo versamento Ok, magari pre prevedere in proposta di acquisto che voglio dire c'è già eh, che, che il bonifico in qualche modo verrà Uh, predisposto e, e effettuato nel momento in cui c'è un'accettazione, suppongo. Assolutamente, non c'è altro modo, perché ovviamente eh, per evitare il contatto eh, in questo momento non è che si possa diciamo, eh, utilizzare magari, cioè, la, la, la soluzione migliore sarebbe appunto usare qualcosa di elettronico. Ok, ok, benissimo. Allora, io invito voi ospiti, Fausto, Roberto, Dario o il vostro staff magari a intervenire in chat e magari dare risposte ai tanti commenti che, eh, che sono arrivati, abbiamo 133 commenti in questo momento in, uh, insomma, a, cui, a, cui dare, a cui dare seguito, quindi sarebbe una cosa eh, gradita per la nostra comunità. Eh, sicuramente insomma avremo modo di, di, di rifare il punto fra eh, qualche settimana per capire un po' come le cose si stanno evolvendo e io cosa devo dire vi ringrazio intanto ringrazio Fausto Maglia di Casago eh, Roberto Anedda di Mutio Online e Dario Castiglia eh, per Remax Italia per il vostro contributo che è preziosissimo perché avete esatto. veramente dato, dato insomma, una, una buona visione e, e fatto nascere tante riflessioni, voglio dire, agli agenti immobiliari. Quindi insomma, eh, teniamo duro, <ride> e siamo proattivi e ci vediamo sicuramente presto in occasione della prossima live settimana prossima. Grazie ancora a tutti per la partecipazione. A presto. Grazie Gerardo, grazie, grazie, grazie mille. Grazie a, a voi, ciao. Buon lavoro a tutti. Ciao. Buon lavoro.